Grazie Presidente, per, brevemente per rimarcare quanto accennava il Consigliere Zannola, eh, ovvero eh, fermo restando che trattasi di un adempimento di legge, ma c'è qualcosa che va anche oltre il mero. Non si sente, provo a gridare. Mi, me lo mangio il microfono. Ok, dicevo, trattandosi oltre che di un mero adempimento normativo. Dettato dalla legge 68 del 99, si tratta anche di una questione etico-morale. Fermo restando che risulta che l'amministrazione di Roma Capitale ha ed adempiuto per quanto riguarda eh, il rispetto della norma. Siamo sicuramente allineati su, sull'obiettivo e anzi ehm, è intendimento della maggioranza di andare incontro a questa mozione anche analizzando ulteriormente eh, la questione in una commissione dedicata o, un, o più commissioni dedicate visto che si tratta di un tema trasversale quindi a nome della maggioranza eh, il voto favorevole